Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News, la striscia informativa delle 13.30. Oggi è l'8 giugno, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sulle principali pagine dei quotidiani nazionali. Si parte con il trattamento integrativo, il recupero del bonus 1.200 euro nel modello 730 2022, come e per chi, e si passa poi all'autodichiarazione aiuti di Stato Covid, non solo una questione di proroghe con il ricorso dei commercialisti e ancora il codice fiscale minori stranieri non regolari dall'Agenzia delle Entrate e le modalità di attribuzione e un altro tema, quello del salario minimo con la direttiva UE che rafforza la contrattazione collettiva. Infine, saldo e acconto IRES 2022 con la scadenza e il calcolo e codice tributo F24. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it, partiamo subito dal trattamento integrativo, recupero del bonus 1200 euro nel modello 730-2022, come per chi fa il punto Anna Maria D'Andrea tra, sul trattamento integrativo, si recupera nel modello 730-2022 il bonus di 1200 euro non percepito in busta paga nel corso del 2021, come per chi tra i titolari del diritto colfe e badanti ma anche chi ha rinunciato all'erogazione mensile. Per quanto riguarda il trattamento integrativo con recupero nel modello 730 2022 per chi non l'ha ancora percepito mensilmente in busta paga il bonus IRPEF di 1.200 euro è una delle voci che contribuisce ad arricchire il rimborso fiscale spettante in caso di dichiarazione dei redditi chiusa a credito. Le diverse modifiche all'agevolazione introdotte nel corso degli anni non hanno cambiato le regole previste sia in materia di recupero che di restituzione. Il trattamento integrativo pari a 100 euro al mese spetta ai titolari di redditi relativi al 2021 fino a 28.000 euro soglia superata la quale viene riconosciuta un'ulteriore detrazione che si riduce gradualmente all'aumentare delle somme percepite e si azzera una volta raggiunto il tetto dei 40.000 euro. Come è possibile recuperare il trattamento integrativo nel modello 732-2022 e quali sono i contribuenti che percepiranno 1.200 euro come rimborso IRPEF? Al quesito si risponde all'interno dell'articolo. Proseguiamo con l'autodichiarazione aiuti di Stato Covid. Non è solo una questione di proroga, è ricorso dei commercialisti e il punto nell'articolo di Rosi Delia sull'autodichiarazione aiuti di Stato Covid. Il tema non è solo una questione di proroga, la scadenza del 30 giugno è troppo stretta ma è solo uno dei nodi, la criticità principale è rappresentata dalla mole di dati richiesta Dall'Agenzia delle Entrate e da parte delle associazioni dei commercialisti arriva il ricorso per l'annullamento del provvedimento con cui è stato approvato il modello da utilizzare. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo. Cambiamo argomento, codice fiscale ai minori non regolari dall'Agenzia delle Entrate, le modalità di attribuzione. Vediamo che per quanto riguarda il codice fiscale ai minori stranieri non regolari e non accompagnati, ci sono i dettagli sull'attribuzione all'interno dell'articolo di Anna Maria D'Andrea. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 25 e del 7 giugno 2022 fornisce le modalità operative di attribuzione. Sarà la ASL a richiederlo presentando l'apposito modello. Ci spostiamo poi su un'altra notizia che riguarda il salario minimo con la direttiva UE che rafforza la contrattazione collettiva. Il punto nell'articolo di Francesco Rodorigo. Gli stati membri. Dell'UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulla direttiva relativa al salario minimo. Non si uniformano tutti i sistemi nazionali, ma si interviene sulla frequenza dell'aggiornamento della retribuzione minima e si rafforza la contrattazione collettiva. L'Italia è tra i paesi in cui non è prevista per legge una retribuzione minima oraria. I dettagli sono nel comunicato stampa del 7 giugno 2022 L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il saldo e l'acconto Ires 2022 con la scadenza, il calcolo e il codice tributo da inserire nel modello F24. La scadenza per il versamento è fissata al 30 giugno così come per le altre imposte sui redditi. Il calcolo può essere effettuato anche con metodo previsionale e dettagli su come pagare il codice tributo da inserire all'interno del modello F24 sono all'interno dell'articolo. L'ultima parte della rassegna stampa riguarda l'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sul bonus 200 euro a 15 milioni di dipendenti con chi dovrà fare richiesta e chi no, e poi IMU, calcoli da fare, istruzioni per pagare l'acconto di giugno, con rendita aliquote ed F24, e i numeri del giorno, 670, riguarda i top manager d'oro, con stipendi e bonus 670 volte più alti dei loro dipendenti, e 210, che invece riguarda lo spread in rialzo, con le mosse della BCE, torna il BTP Italia, avrà un doppio bonus per quanto riguarda infine la sanità, accordo nuovo contratto per gli infermieri aventi fino a 170 euro in arrivo i fondi e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi di Ferruccio De Bortoli che si intitola La spinta dei servizi Il terziario tiene in piedi il paese ma va sostenuto come si fa con l'industria. È un'analisi su quelle che potranno essere poi le eh, misure per fronteggiare la complessa situazione dell'economia italiana. Gli interventi che devono essere previsti devono considerare la complessità di tutta l'economia e non soltanto il settore dell'industria e partire da quelle che sono le persone più colpite ed in particolare dei redditi bassi con misure che non siano soltanto effettuate in un'ottica riparativa.